Questo è il la Croix il 9450A di cui ho parlato recentemente e sto facendo, come potete vedere, un po' di prove, sto cercando di impratichirmi è uno strumento che ho comprato usato per all'incirca 340 euro rispetto a eh, quella che era l'ho preso su ebay, rispetto all'immagine eh, diciamo attraverso cui si pubblicizzava questo attrezzo, ci sono alcune cose leggermente differenti, ad esempio, la non so se notate questa che è rotta, questa manopolina del game verticale, lo schermo è un po' meno luminoso francamente di quello che speravo però è uno strumento che ha all'incirca una ventina d'anni resta tuttavia uno strumento eh, incredibile eh, una cosa che si può notare subito è che ad esempio posso impostare eh, il tipo di sonda che ho ad esempio io adesso ho montato una sonda per 10 e vado a impostarla per 10 eh, già prevede, se leggete qua Già prevede ad esempio la possibilità dell'ingresso a 50 ohm, quindi senza terminazione, nel mio caso sto facendo semplicemente una calibrazione con il segnale CAL, imposto quindi l'ingresso su AC1 mega ohm, e ecco, questo è il segnale. Se vedete in alto: scrive Channel 1 Calibration Failure in realtà si tratta semplicemente del, dell'Oven Controller XO la base dei tempi quarzata che continua nei primi 20 minuti a fare eh, un'autocalibrazione che evidentemente eh, fallisce mi sono accorto che in realtà questa autocalibrazione funziona in questo modo: ogni 4 minuti, nei primi 20 minuti, fa l'autocalibrazione e ogni 20 minuti successivamente. All'incirca dopo 40 minuti di riscaldamento, il problema non si presenta più. Adesso tento di regolare un attimino la sonda eccoci qua rendo più visibile la griglia eccoci come gran parte degli oscilloscopi digitali mi permette di fare numerose letture in automatico la frequenza faccio notare la precisione arriva al quinto decimale dopo la virgola nell'ambito dei millisecondi Calcola già automaticamente race time, time full time, minimo, massimo, media, direzione standard e RMS. E questo, in particolare, di oscilloscopi, come dicevo, è un 350 MHz, il che mi consente di andare ad analizzare l'onda. nell'ambito dei, vedete qua, qua a, a destra, mi consente di andare nell'ambito dei nanosecondi, eccoci qua, mi consente anche di applicare un algoritmo detto che è un metodo di sample interleave notate questo andamento della curva il problema potrebbe essere che ho attaccato anche eh, anche un'altra sonda allora volevo fare notare che andando a 350 MHz ho la possibilità di vedere in, modo, in un modo che altrimenti non sarebbe possibile questo fenomeno di overshot e, e come per grandissimi come per grandissimi altri oscilloscopi ho la possibilità di andare a selezionare una parte una parte dell'onda eccoci qua e di eccola e di andarla a zoomare eh, chiaramente posso zoomarla anche dividendo il segnale su due su due griglie, eccoci qui, e questo è mh, particolarmente utile per un oscilloscopio. Io qua sto andando eh, con una base tempi a 5 nanosecondi, ma posso andare anche a, a un nanosecondo.